Politicamente Scorretto è una rassegna che io devo dire ho conosciuto in questo periodo e mi ha impressionato per il numero di iniziative che vengono fatte e per la profondità e devo dire anche per la delicatezza con la quale vengono affrontati temi molto, molto impegnativi. Se dovessi dire una cosa un po', forse non dico banale, però dico che sarebbe un bel esempio, cioè andrebbe, andrebbe diffuso di più. Uh, le iniziative che vengono fatte sono veramente tante e se vi devo dire la verità di politicamente scorretto ci trovo veramente molto poco, anche se il titolo è accattivante, però secondo me è quello che è politicamente corretto.